Ciao a tutti! Continuiamo a vedere le, squad le maglie delle squadre dei prossimi mondiali. Questa è la seconda maglia del Belgio in versione player, la maglia indossata dai calciatori. Il Belgio giocherà contro Canada, Marocco e Croazia nel gruppo F della Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar. La maglia da calcio Adidas Belgio 2022 da trasferta è prevalentemente bianca con vivaci rifiniture multicolori su colletto, maniche, orlo e ascelle. La maglia è ispirata alla Capsule Collection Love di Adidas e presenta la stessa estetica. I colori vivaci sono applicati anche al logo Adidas e allo stemma della FA belga. I pantaloncini principali sono bianchi, ma sono disponibili anche quelli blu scuro. La maglia Authentic è la versione indossata in campo dalla squadra. La vestibilità, più aderente rispetto alla versione fan, è pensata per il fisico dell'atleta. Che bella! Nella mia classifica, questa prende 4 stelle. È una maglia bianca, ma con queste rifiniture così multicolor, devo dire che acquista quel tocco in più che veramente me l'ha fatta piacere. Qui in alto trovate il costo che per una maglia in versione player che arriva così velocemente, è veramente bassissimo. In descrizione trovate tutti i riferimenti per comprare la maglia. Ora, prima di lasciarvi la parte finale in cui vedrete la vestibilità, vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia Large della versione Player.